Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it, quest'oggi vedremo come creare un testo che scorre utilizzando solo Adobe Premiere Pro, non utilizziamo After Effects. Tre minuti per parlarne, quindi iniziamo subito. Per intenderci, quello che realizzeremo in questo video tutorial è creare qualcosa simile a questo, un testo che scorre da destra verso sinistra, ma per capirci possiamo creare anche un testo che scorre dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, è indifferente. Per realizzare un effetto simile a questo dobbiamo accedere alla vecchia titolatrice di Premiere Pro e per farlo andiamo nel menu File, Nuovo e Titolo precedente. Diamo un nome al titolo, in questo caso demo va più che bene, indichiamo le dimensioni eh, a cui stiamo lavorando, con cui stiamo lavorando, nel mio caso 1920x1080 25 fotogrammi per secondo pixel quadrati e clicco su ok. Verrà aperta quella che una volta era la titolatrice di Premiere Pro, oggigiorno abbandonata per favorire i nuovi metodi di creazione della grafica con la grafica essenziale. Per inserire un testo clicchiamo sul bottoncino che simboleggia una lettera T, clicchiamo dentro al monitor in una posizione a nostro piacimento, una posizione qualsiasi, e nel mio caso incollo un testo di default. Lo formato, ma semplicemente per, per praticità, nulla di più quindi per esempio imposto un arial eh, allora arial eccoci qua è un arial bold, va più che bene arial bold, lo rimpicciolisco un pochettino 70 pixel va benissimo e fatta questa operazione clicco su questo bottoncino che trovate in alto eh, nel, nella, nella sezione centrale della titolatrice Cliccando questo bottoncino si apriranno le opzioni di scorrimento qui potete scegliere se il testo o l'immagine o comunque la vostra grafica deve essere fissa, deve scorrere eh, in maniera verticale oppure eh, scorrere da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Bene io voglio far scorrere la mia scritta in orizzontale a sinistra, clicco, eh, per adesso lascio invariate le opzioni e clicco su ok vedete che è stato aggiunto uh, un, una sorta di, di, eh, di linea di scorrimento che mi permette di andare avanti e indietro eh, nel testo che ho appena inserito bene io do un po di spazio al mio testo con il tasto tab della tastiera per praticità do anche un po di spazio in coda per fare in modo che quando il testo finisce esca fuori dallo schermo e non sparisca all'improvviso chiudo la titolatrice il titolo viene automaticamente salvato e lo trovate nel vostro pannello progetto. Lo trasciniamo dentro alla timeline e guardate cosa accade. Il testo scorre, come previsto, da destra verso sinistra. Più eh, vado ad allungare la durata della mia clip, più il testo scorrerà lentamente. Viceversa, più eh, farò durare meno questa clip, più il testo scorrerà rapidamente. Per realizzare un testo che scorre in verticale, eh, dovete chiaramente utilizzare la voce eh, scorrimento verticale. Solo tre minuti per parlare di scritte che scorrono in Premiere Pro. Sono questi i mini tutorial firmati Fabianbrosi.it. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ne pubblichiamo uno alle ore 14 qui su YouTube. Se avete domande, se volete eh, chiedere. Tutorial specifici su un argomento che a voi sta a cuore, relativo ovviamente a Premiere, Photoshop, After Effects e Audition, scrivete all'indirizzo di posta elettronica tutorial Per il resto, se volete, ci vediamo anche su Facebook, la pagina è Fabio Ambrosi. Grazie al prossimo video tutorial, ciao!